Buongiorno a tutti. Questa che presento è una mostra, una mostra multivisuale, multisensoriale, diciamo. che È stata pensata per qua, per l'Expo dei Popoli, per il Forum dei Popoli, eh, da me, Alessandra Cavalli, e dall'Associazione Congegni. Eh, L'idea è È quella di portare un, un, un punto di vista laterale, un punto di vista diverso, anzi, più punti di vista. Molte persone con me hanno realizzato questo progetto. Per parlare e per pensare uno scenario diverso, un, un mondo senza sete né fame per noi e per tutte le specie del nostro pianeta. Forse un, un pensiero, pic, piccoli pensieri, piccoli passi eh, in evoluzione, direi. Ecco appunto, questo progetto è stato pensato, oltre da me, anche da tante altre voci, occhi e menti. È proprio di questo che noi eh, vogliamo parlare, senza un cambiamento, senza un movimento, senza le voci di tutti, senza tutti i sensi, questo cambiamento è impossibile. In particolare ho portato eh, 11 video di artisti diversi, ognuno parla eh, del nostro modo di eh, cibarsi, di comunicare col cibo. Eh, attraverso ognuno con la propria idea. Vi consiglio di vederli, sono qui a fianco. E sono tutti dei piccoli, eh, delle emozioni. Delle, delle emozioni. E mi piacerebbe che, che tutti li vedessero, qui non è possibile farli girare. Poi ho portato due artisti che eh, parlano di piatti dimenticati, appunto e di nuovo sono qua vicino, è un discorso su, ironico e, e, e sottile anche, sullo spreco ma anche sulla nostra eh, fissazione di parlare, di guardare, di fotografare, di postare cibo. Questi piatti sono stati dimenticati. Poi un piccolo contributo solo sonoro, appunto uno dei punti di vista che vorrei portare è che l'occhio prevale sugli altri, sugli altri organi nel nostro pianeta, ma l'udito per le altre specie ad esempio è fondamentale, per noi molto meno, finiamo di essere sordi nella vecchiaia. E, e quindi ho portato un, un documentario sonoro su... Come, si intitola facile come bere un bicchiere d'acqua, ma parla di esperienze eh, in molti posti del mondo, età diverse, persone di ogni età che parlano della loro esperienza di aver vissuto senza l'acqua potabile in casa. Eh, C'è un sonoro eh, e poi ci sono queste persone che ringrazio molto perché hanno dedicato il loro tempo alla mia idea. E Infine, Diarie del Frigidaire, si, di, eh, si tratta di una mia idea, e una mia opera, visuale, ma anche sociologica, nel senso che è un'investigazione un, di come mangiamo nella nostra società contemporanea, anzi, di come conserviamo il cibo, che è di nuovo un problema diverso rispetto al cibo mangiato direttamente. È la cosa che si vede meno. Infatti, eh, inizialmente è nato come un progetto estetico, poi è divertente forse, almeno mi sembrava un'idea divertente, poi eh, nel corso del tempo è diventato sempre più complicato realizzarlo. Ad oggi sono a 50 frighi di nazionalità diverse, ma ad per ogni frigo è corrisposto una relazione perché entrare nella vita delle persone attraverso il loro frigorifero, aprirlo, è una cosa estremamente particolare, intima e difficile da realizzare. Molti hanno negato la loro, eh, il loro consenso. Così sto pensando, sto pensando, eccolo qua, lo vedete tutto intero, spero, un pezzo, non tutto intero, comunque l'idea è questa, vorrei per vederlo vi spostate nell'altra sala ma mi piacerebbe molto che tutti voi e tutti quelli che ancora da qui al futuro vedranno questo, questo video eh, che mi scrivessero mi mandassero la foto del loro frigo da qualsiasi parte del mondo vengono basta dire la parte del mondo da cui vengono o dove sono No, il nome non è necessario, mi basta la composizione familiare. Vorrei av andare avanti con questo progetto. Vi ringrazio tutti e spero a un futuro insieme a voi. Grazie.